Ragazzi doppia sfida perché voglio andare a trovare mio padre che è nel camper che sarà a 200 metri di distanza con il drone ma sotto la pioggia vedete che sta piovendo fuori adesso sono nel garage perché qua tutti dormono è prestissimo e allora voglio andare a trovarlo lì magari gli atterriamo sul tetto del camper o non lo so adesso farò qualche cosa voglio vedere se sotto la pioggia ce la fa resistere sto drone faremo una roba pazzesca, andiamo, andiamo. Allora, le cose sono due, o mi casca o mi casca perché piove. Sta piovendo troppo sta piovendo. Però proviamo lo stesso. è partito, è partito voi vedete le immagini sono sotto la pioggia praticamente andiamo, vediamo dov'è ancora non c'è, dovrebbe essere lì andiamo a vedere se è andato se è andato all'Ecom ah, sta piovendo fortissimo eh, vedete voi le immagini, io sono sotto la pioggia qui praticamente, però torno a casa perché non si sa mai. preso ce l'ho qua vedete quanto è bagnato ne sto parlando a bassa moce perché qui praticamente prestissimo io sono col drone in giro vabbè ci vediamo dopo allora, secondo tentativo mi metto qua così mi riesco a guidare perché qua comincio subito a registrare così vedete subito cosa ho fatto ecco via è partito, è partito. Ah, praticamente sono sopra di lui, sotto la pioggia. Sono un po' agitato, non riesco a parlare perché sono sotto la pioggia e, e non si vede niente, praticamente. Eccolo, eccolo. <ride> Sto dicendo che ci sono i fili. Ecco, adesso torniamo a casa. Non riuscivo a parlare, però atterriamo adesso. atterraggio perfetto a dopo già piove già piove già piove già piove già piove già Fanno entrare? Ah, sì, Ma Fanno sì, entrare? Il drone sì, era un test. Ah, è un test? È un test per YouTube. Ok, eh, okay. ok. Ho visto qualcuno lo però a rischio hanno detto. Ma sì, eh. bisogna usare il drone. Vabbè, okay. a dopo. E ho voluto fare questo video perché almeno così abbiamo testato se il FIMI 2020 è ancora uh, affidabile per poter eh, ancora comprarlo a fine 2022 devo dire che è molto molto resistente quindi in questo test è stato più che altro un test per vedere se eh, il mio drone andava in giro anche sotto la pioggia è stato davvero emozionante ho avuto un po' di fifa ma eh, diciamo che ce l'abbiamo fatta eh, come potete vedere nel video quindi mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e accendete la campanella qui sotto così riceverete una notifica che è uscito il mio video, niente di più. E seguitemi su TikTok perché lì eh, inserirò dei video, inserisco dei mini video dove eh, faccio vedere proprio in maniera coincisa quello che voglio farvi vedere qui su YouTube, quindi mi raccomando eh, seguitemi. Ci vediamo al prossimo video e ciao!